Buongiorno a tutti, eh, mi chiamo Mirko Modolo, rappresento qui Creative Commons Italia e eh, introdurrò con un, un primo intervento introduttivo il, eh, il tema della questa nostra sessione sul riuso delle immagini di beni culturali. E il, Abbiamo visto prima il, la video-intervista uh, rivolta a Christian Greco, le cui parole ci tornano oggi utili per uh, introdurre il tema di questa sezione. E, um, riuso delle immagini di beni culturali policy a confronto, che fa un focus appunto sull'articolo 14 della direttiva europea, più volte richiamato e in più in generale sul tema del riuso dell'immagine del bene culturale pubblico in pubblico dominio. E nel blocco di interventi precedenti si è fatto riferimento in particolare a due eccezioni al diritto d'autore fondamentali, che sono quello per la conservazione e quello per la pubblicazione in rete delle opere fuori commercio che sono appunto eccezioni al diritto uh, d'autore. L'articolo 14, come richiamato stamattina nell'intervento introduttivo dall'Avvocato De Angelis, non è un'eccezione, ma è in realtà una statuizione di principio, e che interviene per rimuovere i cosiddetti diritti connessi sulle copie fedeli di opere d'arte visiva in pubblico dominio, proprio al fine di garantirne le più ampie condizioni di riutilizzo in tutti i Paesi membri. Che cosa vuol dire questo in parole povere? Vuol dire che le semplici riproduzioni, quindi non le, opere, le, le fotografie che sono delle opere artistiche, ma le mere, co, le mere e fedeli riproduzioni di opere in pubblico dominio non potranno quindi più essere protette da diritto d'autore o diritti connessi. Ora ehm, proverò a. Uh, posso condividere lo schermo? Ora sì. Condivisione dello schermo, strumenti. Vediamo Ecco qua, condividi lo schermo. Lo vedete? Sì. Benissimo. Allora, eh, dunque se allarghiamo lo sguardo al panorama europeo, la ricezione dell'articolo 14 della direttiva è stata salutata in molti paesi, di fatto, come la fine delle fii sulle immagini rilasciate in rete da musei, archivi e biblioteche, che ricorrono a una protezione di tipo autoriale, in genere, per le digitalizzazioni in rete, anche in presenza di opere di pubblico dominio. Qui abbiamo un esempio del Louvre, Un'opera assolutamente in pubblico dominio, 1610, che appunto è eh, protetta da diritto d'autore e diritto del fotografo Eric Lessig, che è appunto richiamato nel, in questa didascalia che è cerchiata nell'angolo in basso a sinistra. Un, un discorso simile per quanto riguarda ad esempio i musei statali di, di, di Berlino con eh, licenze quindi che intervengono eh, sul, sulla riproduzione dell'opera e quindi non sull'opera stessa che di per sé è in pubblico dominio. Ora ehm, è chiaro che questo, eh, con l'applicazione, con la ricezione dell'articolo 14 tutte queste forme di diritto sulle immagini, sulle mere riproduzioni di opere in pubblico dominio dovranno, dovranno decadere. In Italia che cosa succede? In Italia gli istituti culturali pubblici non ricorrono in realtà a queste forme di diritto sulle immagini perché, perché godono di uno strumento di protezione assai più forte e incisivo dei diritti connessi e dei diritti d'autore sulle immagini eh, la cui, i diritti connessi la cui durata è, è limitata a 20 vent'anni dallo, dallo scatto strumento, eh, per gli istituti culturali italiani appunto godono di uno strumento più incisivo che è appunto il codice di beni culturali, il quale assicura alla riproduzione del patrimonio culturale pubblico forme di protezione che sono in realtà illimitate nel tempo, in particolare ai sensi dell'articolo 108 del codice di beni culturali è libero per legge, i, solo il riuso per scopi culturali delle immagini di beni culturali pubblici, mentre sottoposto ad autorizzazione ed eventualmente anche alla corresponsione di un canone, i diritti, l'uso commerciale. Quindi c'è questa importante distinzione. È importante sottolineare che non si tratta di un diritto di, eh, diciamo in questo caso di un diritto d'autore, non c'entra niente il diritto d'autore, è un diritto di proprietà di fatto, dominicale, riconosciuto agli enti pubblici che sono proprietari del bene. E, mentre il diritto d'autore ha a che fare con la protezione e la promozione dell'attività creativa dell'autore stesso, quindi per opere di ingegno. Parliamo quindi di due diritti di natura profondamente diversa e questa è una distinzione fondamentale da sottolineare per l'ambito italiano. Ora, è vero che il codice di beni culturali eh, opera su una base che si dice pubblicistica, cioè con una, eh, il codice di beni culturali, quindi su eh, basi di diritto pubblico quindi in un orizzonte che appare completamente strano rispetto al, alla sfera del diritto d'autore, che appunto è proprio dove si muove la direttiva europea. Ma è altrettanto vero che il fine perseguito dall'articolo 14 della direttiva è proprio quello di superare le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore, proprio per favorire al massimo la diffusione trasfrontaliera delle, delle immagini delle opere d'arte divisive in pubblico dominio. Eh, diffusione che in Italia, nei fatti, è, è ostacolata proprio dal codice dei beni culturali. Se quindi rimarrà inalterata la disciplina delle riproduzioni che si rinviene nel codice. È chiaro che gli effetti dell'articolo 14 sul contesto italiano, della ricezione dell'articolo 14 sul contesto italiano, saranno fortemente ridimensionati rispetto agli obiettivi più generali che la direttiva di fatto si prefigge sul versante della libera circolazione delle immagini di opere delle arti visive di pubblico dominio. Ora, parliamo di opere di arti visive di pubblico dominio. La definizione stessa di opere delle arti visive che la direttiva lascia eh, volutamente aperta, dovrebbe in questo caso potersi sovrapporre alla definizione di fatto di bene culturale offerta dall'articolo 10 del codice, facendo così rientrare in questa categoria non solo le opere di interesse propriamente storico-artistico, quindi quelle, diciamo, eh, le opere di arti visive in senso stretto, ma anche mh, il resto del panorama dei beni, di tipologie dei beni culturali, quindi anche, in, oltre che i beni storico-artistici, anche quelli architettonici e la, la totalità dei beni arche archeologici, bibliografici e archivistici in pubblico dominio. Ora, se per ipotesi volessimo, eh, nella ricezione della direttiva europea, espungere dal testo dell'articolo 108 qualsiasi riferimento al limite del lucro, la riproduzione del bene culturale risulterebbe libera nel rispetto del diritto d'autore, del diritto alla riservatezza, richiamato prima da, da Nai e dell'integrità fisica del bene, che quindi, sono per, per, in base a questo, appunto eh, proprio per garantire l'integrità fisica del bene, la riproduzione soggiace ad un'autorizzazione, ad esempio per l'uso di calchi, di scanner, eh, di, di cavalletti, di treppiedi e di flash. Entro un periodo così, de, entro un perimetro, Così definito, chiunque, quindi, potrebbe riutilizzare liberamente i propri scatti, anche a fini commerciali. Viceversa, musei, archivi e biblioteche potrebbero finalmente adottare, senza più timori o ambiguità, licenze di libero riuso per pubblicare le immagini delle proprie collezioni, come già avviene in molti casi all'estero. Ora, una revisione del codice di beni culturali è stata peraltro richiesta dalla rete Mab, di cui abbiamo sentito parlare nella sessione precedente, ma anche da Creative Commons Italia, che si è fatta promotrice recentemente di un appello ai Ministri della Cultura dei Paesi membri, con il quale si chiede appunto a, ehm, ai vari Paesi di assicurare la più ampia ricezione dell'articolo 14, liberalizzando l'uso delle immagini del patrimonio culturale in pubblico dominio. La discussione infine, è infine entrata anche in Parlamento, una proposta di risoluzione è stata presentata nel febbraio dello, dello scorso anno alla Commissione Cultura della Camera, con due obiettivi minimi. Primo, riconoscere espressamente ai singoli direttori di musei, archivi e biblioteche la facoltà di rilasciare immagini delle proprie collezioni con, con licenza aperta. Un risultato questo che sarebbe raggiungibile di per sé per semplice via amministrativa, senza quindi eh, necessarie modifiche normative, perché la licenza aperta altro non è che una di fatto, una autorizzazione preventiva rilasciata da un, un istituto all'uso di un determinato set di immagini a canone azzerato per, per, usi, per usi lucrativi e quindi nel pieno rispetto dell'alveo delle misure previste dal, dall'articolo 108. Il secondo obiettivo della risoluzione mira invece a dare la possibilità a chi fotografi gli esterni, solo gli esterni, di beni culturali pubblici posti stabilmente sulla pubblica via di riusare liberamente le proprie fotografie pensiamo al, a quale importanza potrebbe avere una misura del genere per il concorso prima richiamato di wikimedia wikilobs monuments per dare quindi la possibilità di riusare anche commercialmente le immagini di esterni di beni culturali pubblici in questo caso una modifica del codice sarebbe inevitabile anche se pochi sanno che in questo modo si verrebbe a ripristinare una libertà che in realtà era già prevista nel nostro ordinamento fino all'approvazione del testo unico dei beni culturali del 99, di cui oggi non si ricorda nessuno per la semplice e banale ragione che sino al 1999 internet, digitale e smartphone non erano ancora diventati diciamo, strumenti familiari e abituali del nostro vivere quotidiano. La discussione sull'articolo 14 si inserisce, c'è da dire, in un contesto molto più ampio a livello non solo nazionale ma internazionale, e non solo comunitario ma proprio globale, che risponde alla domanda eh, a chi e a che cosa serve il libero riuso delle immagini del nostro patrimonio. Mi limito qui a eh, esprimere qualche considerazione generale, perché ce lo spiegheranno meglio senz'altro i partecipanti alla tavola rotonda di questo pomeriggio, che vi invito caldamente a seguire. Come si è detto prima, il limite principale al libero riuso delle immagini normativo è determinato dal lucro, come discrimine. Quali sono gli effetti di questo limite? Beh, innanzitutto la distinzione stessa lucro-non-lucro lucro, eh, si rivela, diciamo, piuttosto ambigua. Spesso non è facile distinguere cosa e dove prevale il lucro e dove prevale la ragione culturale, ad esempio. E ha un impatto particolarmente negativo sulla ricerca e sull'editoria scientifica, che quindi diffonde i dati della ricerca, visto che è assoggettato al pagamento di un canone per le pubblicazioni superiori alle 2000 copie e i 70 euro di prezzo di copertina e con riverberi anche in realtà sulla stessa manualistica didattica delle scuole, delle scuole secondarie, perché appunto i, eh, per questa ragione i manuali di storia dell'arte, di educazione artistica, eh, hanno un prezzo assai maggiore rispetto agli altri tipi di manuali. Quindi il costo diciamo, del, dei canoni poi viene di fatto eh, da gravare sul, eh, su coloro i quali poi si devono trovarsi ad acquistare questi manuali. Ma bisogna dire che non esistono solo le ragioni degli studiosi, della ricerca, della didattica, ma esistono anche quelle espresse da altri soggetti che potrebbero trarre beneficio dal libero riuso delle immagini, anche per fili com commerciali. Parliamo degli editori, parliamo dei creativi, dei designer, de dell'imprenditoria culturale in senso più ampio e, del, e di coloro i quali eh, si occupano, ad esempio, di turismo non sono forse anch'essi legittimi proprietari del patrimonio culturale, come lo sono gli studiosi e i professionisti del patrimonio culturale? Il libero riuso, quindi, potrebbe stimolare mille iniziative diverse e quindi produrre di fatto innovazione in senso più ampio. E per questa ragione un numero crescente di istituti culturali in tutto il mondo nel corso degli ultimi anni ha abbandonato le policy tradizionali fondate sulla discussione di diritti, scegliendo di pubblicare di fatto in rete immagini ad altissima risoluzione proprio allo scopo di permetterne il riutilizzo per qualsiasi fine. L'aspetto tecnico, quindi, la risoluzione, il grado di risoluzione, è perfettamente funzionale a questa forma di promozione del riuso. Alcuni rappresentanti di questi enti, poi li sentiremo parlare tra poco. Si tratta di scelte strategiche di politica culturale, di politica vera e propria, che opera una rivoluzione copernicana eh, rispetto alle pratiche più tradizionali di gestione e di discussione dei diritti. Il Liberazione, infatti, è rilevato a componente essenziale, potremmo dire, della mission istituzionale dei musei, come ha ricordato prima eh, Sara Orlandi, in grado di potenziare la, la, la, la funzione stessa di servizio pubblico dei musei nel XXI secolo. E quindi una funzione che risulta in questo modo che può essere aggiornata senza peraltro causare ripercussioni negative sui bilanci degli istituti e questo è un aspetto particolarmente importante. Perché scelte così radicali, che sono chiaramente radicali, su questo non c'è dubbio, sono in realtà niente affatto che improvvisate o casuali o avventate giungono infatti sempre all'esito di accurate eh, analisi, costi-benefici, anche e soprattutto a livello economico, dalle quali emerge che i costi di gestione, di rendicontazione, di controllo e di contenziosi anche che si possono creare sui diritti, sono eh, molto spesso inferiori alle, eh, alle spese diciamo, mh, di gestione a fronte degli indubbi Benefit per gli, per gli istituti in termini di marketing indiretto e di traffico nei relativi siti web. In sostanza costa di più mantenere il sistema di riscossione degli introiti che, eh, rispetto ai benefici che derivano dagli introiti stessi. È un dato tra l'altro che è stato sottolineato anche di recente nel numero precedente della settimana scorsa dell'Espresso dove, dove si sono pronunciati da questo punto di vista i direttori dei Musei di Napoli di Pompei e il direttore del Museo Egizio eh, di Mirko, scusami, ti faccio un piccolo alert. Stiamo, non c'è molto tempo per questa sessione. Sì, Abbiamo ancora via, tre ospiti che devono parlare. Mi avvio ora a concludere. Quindi, al di là di queste prassi, il... Eh, c'è da dire che in parallelo con la diffusione globale delle licenze aperte si, si assiste a una vera e propria costruzione della cultura, di una cultura del, del, del, del riuso delle immagini. Non si tratta di, quindi di imprese isolate, si tratta di riimmaginare una funzione nuova del Museo, Archivi e Biblioteca che da attrattori culturali tendono a divenire sempre di più attivatori culturali, nel senso che di enti non solo e non più votati alla semplice conservazione per fini di fruizione, ma eh, diciamo enti che stimolano diciamo, processi di co-creazione. L'immagine digitale diventa quindi una vera e propria materia prima, il cui valore non si misura in sé, ma sempre in rapporto alla possibilità di creare valore ulteriore e di essere trasformata. Questo è di fatto il eh, diciamo, uno dei degli elementi più importanti da sottolineare nelle politiche di open access in generale. E quindi un, um, un valore del riuso. Storicamente il, eh, va riconosciuto proprio al riuso, il merito di aver garantito spesso inconsapevolmente la, conser la conservazione fino a noi del patrimonio culturale. Ora il digitale sembra assurgere a questo ruolo e quindi il, mh, le riproduzioni stesse di beni culturali, se potranno circolare liberamente, potranno far rivivere di volta in volta la memoria del nostro passato, contribuendo effettivamente a preservarla fisicamente, ma anche potranno offrire un sostegno importante alla ripresa culturale, sociale ed economica del nostro paese. E questo è un concetto che, come vedrete, è stato anche ben sviluppato da Christian Greco nel corso della sua intervista. Detto questo... Dopo questa introduzione, che serve a quindi individuare un contesto, che è quello appunto derivante dal, che, in, che gira intorno all'articolo 14 sulla promozione del pubblico dominio della direttiva europea, in questa sessione verranno messi a confronto fondamentalmente due modelli. Quello dell'open access, rappresentato da due istituti stranieri che adottano licenze libere, e poi quello rappresentato dalla Neo Fondazione Alinari di Firenze, che ha scelto di continuare una politica di licensing basata sui diritti. Ora diamo la parola alla eh, dottoressa eh, Mar Perez Morillo, il primo relatore, che lavora dal 2004 alla Biblioteca Nazionale di Spagna, dove è direttrice dei processi digitali della biblioteca e direttrice della divisione dei servizi. Da novembre dello scorso anno, in pieno lockdown, la Biblioteca Nazionale di Spagna ha deciso di abbracciare politiche di open access, liberalizzando quindi le immagini di pubblico dominio nel web. La dottoressa Morillo quindi, a cui do subito la parola, ci spiegherà il perché di questa scelta. Prego. Abbiamo provato anche a mh, mh, offrire un servizio di eh, traduzione simultanea. Adesso provo a Interrumpir la condivisión de los schermos. Muchas, Muchas gracias, Mirko. Gracias a Wikimedia Italia. Benísimo. Gracias, Mirko, y gracias a Wikimedia Italia. Y a, y a la Biblioteca Nacional Central de Florencia por invitarme. Y a la Biblioteca, Biblioteca Nacional Central eh, de Firenze no sé por haberme invitado. Si puedo compartir pantalla. ¿Puedo compartir pantalla? Certamente. Non riesco a condividere lo schermo, scusate. Ah, ecco qua, ci sono. Mi vedete? Anzi, vedete le mie Ora Sì, Penso di sì. A posto, dunque, ci siamo. Parlerò brevemente sulla prospettiva della nostra Biblioteca Nazionale di Spagna per quanto riguarda il mercato unico digitale, parlerò anche delle prospettive che si schiudono davanti a noi, davanti alle nostre biblioteche. Quando parliamo di missioni delle biblioteche, di solito noi ci riferiamo spesso al alla conservazione del patrimonio digitale del patrimonio fatto di documenti eh, digitali e non dunque come facciamo eh, tutto questo come portiamo a termine questa missione lo facciamo attraverso uno strumento uno strumento necessario per conservare il patrimonio di documenti ovvero il deposito legale cosa succede però quando ci troviamo nell'ambito di un panorama in cui le pubblicazioni, eh, in cui il patrimonio che dobbiamo conservare è un patrimonio digitale inoltre questo patrimonio digitale si trova già sul web, cosa succede dunque in questi casi? Di solito noi lavoriamo principalmente come la maggior parte delle biblioteche sulla digitalizzazione, dal 2007 abbiamo una biblioteca digitale proprio per fornire l'accesso alla stampa storica, quindi a tutti i documenti storici che conserviamo, nel 2008 invece la nostra biblioteca digitale ha appunto ha avuto inizio, ha appunto iniziato a operare per includere, per dare accesso a tutte quelle opere, a tutti quei documenti che abbiamo digitalizzato col passare degli anni inoltre abbiamo eh, molti documenti ormai digitalizzati non tutti ma comunque la nostra sfida per il futuro digitalizza digitalizzare l'intera collezione della biblioteca nazionale di Spagna prima parlavo del, depos del deposito legale dunque in questo eh, contesto eh, ha una componente elettronica questo deposito. Ecco, sotto questo cappello del deposito legale abbiamo eh, salvato tutti i file del web. Poi parlerò meglio di questo aspetto. Dall'altra parte, abbiamo anche tutto il deposito delle pubblicazioni elettroniche, ovvero quelle pubblicazioni che non possono essere tracciate e trovate direttamente su internet. Sto parlando di libri elettronici, di musica, altri tipi di file, ehm, per esempio video, eh, documenti relativi al cinema, quindi film. Dunque, cosa facciamo? Da una parte digitalizziamo, dall'altra parte forniamo accesso e dall'altra parte ancora permettiamo l'uso delle nostre immagini incentivando il loro riutilizzo. Quello che vi sto dicendo si contestualizza nella legislazione spagnola attuale, che ci consente di fare tutto quello che vi spiegherò nei prossimi minuti. Poi parlerò anche delle prospettive della direttiva europea. Per quanto riguarda la digitalizzazione, abbiamo già 228.000 documenti a cui si può avere accesso nella biblioteca digitale, poi abbiamo 73 milioni di eh, pagine nell'Emeroteca Digitale. Per quanto riguarda gli autori di dominio pubblico, già da alcuni anni abbiamo un progetto specifico per quanto riguarda la digitalizzazione delle opere di autori che entrano nel dominio pubblico ogni anno. In questo modo gli utenti, ovvero i cittadini, possono avere tranquillamente accesso sul, sul web, quindi su internet e lo possono fare velo, velocemente, rapidamente, quando ne hanno bisogno. Tutto questo materiale, tutti questi documenti sono ormai parte del dominio pubblico all'inizio di ogni anno. Che tipo di accesso possiamo fornire? Dunque, per quanto riguarda le opere di dominio pubblico è un accesso aperto, un accesso libero e per quanto riguarda le opere con diritti d'autore possiamo dare un, un accesso ristretto, limitato. Quindi, quando parlo di opere con diritto mi riferisco alla stampa moderna e digitale che arriva nella biblioteca e al deposito legale elettronico di cui ho parlato prima. Questo accesso ristretto, limitato... Um, praticamente um, ci dice che si può accedere a quei eh, documenti, a quei fondi non di dominio pubblico, si può fare dai computer della biblioteca nazionale e si può fare anche dalle biblioteche autonomiche, ovvero le biblioteche delle varie regioni in Spagna. Perché, um, perché succede questo? Perché in Spagna le biblioteche autonomiche hanno la competenza eh, dei depositi legali. Che tipo di uso possiamo fare di queste immagini? Dunque, dall'origine di questa pandemia, dall'inizio della pandemia, avevamo una normativa, ovvero permettere l'uso gratuito di tutte le nostre immagini nel dominio pubblico, eccetto l'uso commerciale. Tuttavia, come conseguenza e come risultato di questa pandemia e di questo confinamento e di chiusura, tra l'altro della Biblioteca Nazionale di Spagna, oltre che la chiusura dei servizi presenziali, abbiamo voluto fare un passo in più e infatti la legislazione ci ha concesso, ci ha permesso di offrire l'uso gratuito senza autorizzazione preventiva per qualsiasi tipo di impiego, per qualsiasi tipo di uso, ovvero accademico, investigativo di ricerca o, o anche usi commerciali. Ma c'è di più, infatti da alcuni anni ormai stiamo lavorando su progetti di uh, riutilizzo, sto parlando sempre di dominio pubblico, di opere e in questo caso la nostra missione ha a che fare con l'incentivazione dei nostri dati e delle nostre connessioni. Per questo abbiamo voluto creare una piattaforma, eccola qua, BNE Lab. Su questa piattaforma vorrei segnalare solo alcuni eh, progetti, per esempio Comunidad BNE è un progetto di crowdsourcing in cui i cittadini possono collaborare su diversi progetti che hanno a che fare con, eh, ad esempio, la trascrizione di audio, l'identificazione e le trascrizioni di alcuni documenti, arricchimento di dati, correzione di OCR. Inoltre abbiamo avviato un progetto di dati aperti con formati riutilizzabili. Ecco, questo è un insieme di dati che viene caricato nel portale di dati datos.gov.es, e qui pubblichiamo in diversi formati riutilizzabili sempre insieme i gruppi di dati conservati dalla biblioteca. Per esempio gli autori spagnoli che entrano nel dominio pubblico, per esempio quelli che entrano in dominio pubblico quest'anno, nel, nel 2021, oppure le collezioni e tutte le, le, tutti i siti internet conservati all'interno della collezione di eh, pubblicazioni galiziane, della Galizia, e abbiamo pubblicato ora 279 gruppi di dati in questo portale, quello che vi ho fatto vedere nella slide precedente. BNE Scolar è uno dei prodotti eh, Stella, è, uno delle è una delle punte di diamante nella nostra eh, collezione, perché usiamo queste collezioni digitali per fornire una, un sostegno al mondo dell'istruzione, qui abbiamo programmi didattici su diverse tematiche, Qui ci sono unità didattiche per il, lo studente, per il docente, abbiamo anche diverse eh, sfide, vedete in questo link abbiamo sfide, interattiv sfide interattive, eh, per esempio domande e risposte, quiz, poi abbiamo dei seminari su questo sito, eh, per esempio quelli relativi a strumenti di navigazione, tutto si basa sulle nostre collezioni digitali. E infine, per parlare di alcuni progetti in più che hanno a che fare con il riutilizzo, possiamo partire dalle nostre collezioni digitali per convertire il tutto in formato EPUB e PUB. E -pub okay? Con questo formato è possibile avere accesso, avere diversi tipi di accesso a, a questi documenti. E inoltre abbiamo una piattaforma in cui abbiamo recuperato e raccolto ricette antiche. Con degli chef moderni, grazie all'aiuto di questi chef, siamo riusciti ad arricchire e a integrare queste ricette antiche, questi fondi specializzati. Dunque, il nostro contesto giuridico, allora, legge di proprietà intellettuale. La legge sulla proprietà intellettuale ha alcune eccezioni per quanto riguarda i musei e le biblioteche per quanto riguarda la riproduzione dei fondi che possono essere riprodotti per eh, finalità di ricerca o di conservazione. A tutto questo è possibile accedere attraverso una rete chiusa e interna con dei terminal specializzati della biblioteca, delle biblioteche patrimoniali di Spagna. Tutto questo ci obbliga, ci porta ad avere un accesso esclusivamente locale. Dunque, sto cercando di passare alla prossima slide, un secondo che a volte ho un po' di problemi col computer. Eccomi qua, a volte il computer ha la meglio su di me. Dunque, eh, torniamo ai nativi digitali adesso. Qui abbiamo un problema un po' più difficile da risolvere, perché noi raccogliamo dati dal web in aperto, ok? Lib liberamente risorse quindi di libero accesso ecco invece per quanto riguarda i nativi digitali e eh, per quanto riguarda queste eh, opere vediamo che c'è un lucchetto no proprio perché queste opere sono opere protette sono opere a pagamento e sono opere protette tutelate da una password questo è il deposito legale elettronico quando parliamo dunque dell'archivio web, dal 2009 va detto che noi abbiamo eh, salvato tutto su dominio.es, abbiamo fatto delle raccolte selettive di diverse tematiche, 970 terabyte di informazione, di documenti. Per quanto riguarda le pubblicazioni elettroniche, quelle a pagamento o quelle ad accesso limitato, bisogna dire che queste devono essere depositate dagli editori e ne abbiamo 140.000 al momento. Che accesso possiamo fornire, dunque? Al momento possiamo al momento solamente nella Biblioteca Nazionale e nelle biblioteche delle diverse regioni spagnole possiamo fare un accesso con ricerca tramite URL nel nostro archivio del web. Qui possiamo eh, vedere, come si vede in questa slide, possiamo vedere su internet cos'è che siamo riusciti a salvare, a conservare, quante volte l'abbiamo fatto e in che giorni. Ma l'unica cosa che unicamente visibile dalla biblioteca è il contenuto specifico che abbiamo salvato e conservato. Al momento la legge sulla proprietà intellettuale della biblioteca limita l'accesso libero anche se noi abbiamo salvato il contenuto libero di libero accesso. Parallelamente abbiamo lavorato con il centro di supercomputazione di Barcellona per indicizzare il testo completo e per fare delle prove. Prove di indicizzazione del testo completo eh, dei documenti che abbiamo salvato da internet per vedere quali sono le possibilità di ricerca e di sfruttamento che abbiamo. Con questo materiale la nostra legislazione ancora non ha chiarito bene cosa possiamo fare. Quindi la legislazione non si è ancora pronunciata sull'uso di questo materiale. Pertanto quali sono le nostre prospettive sulla direttiva eh, del mercato unico, unico digitale? Secondo noi un po di, manca un po' di concretezza di tangibilità. È molto importante rendere la legislazione nazionale più tangibile se davvero vogliamo recepire questa direttiva, perché alla fine questa direttiva segna e definisce un contesto più ampio in cui possiamo destreggiarci e muoverci e in cui bisogna considerare aspetti molto rilevanti per le biblioteche patrimoniali, come ad esempio la eh, miniera di dati, così la chiamiamo, e lo sfruttamento eh, dei, dei dati anche per quanto riguarda la ricerca e anche per quanto riguarda l'uso di questi dati da parte di industrie e settori culturali che magari vogliono eh, creare dei prodotti nuovi proprio basati sulle collezioni patrimoniali. Bene, qui abbiamo una finestra di opportunità e anche un po' di speranza, no? intravediamo un po' di speranza alla fine del tunnel, però c'è molto da fare a livello nazionale, istituzionale e internazionale. Benissimo, direi che è tutto da parte mia, penso di aver concluso la mia presentazione, direi proprio di sì. Grazie. Grazie a lei dottoressa Morillo, per questa bella presentazione in cui eh, si inquadra benissimo il processo di apertura all'open access eh, nel quadro delle chiusure forzate imposte dalla pandemia. Ehm, ora passiamo al secondo intervento eh, della dottoressa Karin Glasemann in rappresentanza del Museo Nazionale di Svezia di Stoccolma. Ormai da alcuni anni, mentre abbiamo visto prima, l'esperienza della Biblioteca Nazionale Spagnola è, molto, è ancora limitata nel tempo, con quella di open access, e quindi potremo vedere i risultati, gli effetti di, questo, um, di questa apertura un po' più ne, probabilmente nei prossimi anni in maniera più concreta. Eh, il Museo di Svezia, il Museo Nazionale di Stoccolma, invece eh, adotta già da alcuni anni queste eh, licen licenza di tipo aperto che eh, permettono eh, quindi a questo punto di cominciare a trarre un bilancio di questo tipo di esperienza. E quindi la parola ora a eh, Karin Glassman, che è la responsabile dei processi digitali del Museo Nazionale di Stoccolma. Prego Karin. Buongiorno. Grazie, grazie, grazie per avermi invitato a presentare durante questa conferenza online. Uh, utilizzerò il mio tempo per parlare della nostra esperienza con le nostre collezioni che è partita uh, in maniera più ufficiale nel 2016. Eh, parleremo di chi siamo, di che cosa abbiamo fatto, perché lo abbiamo fatto e cosa è successo poi. Ora, eh, chi siamo? Noi siamo il Museo Nazionale di Svezia, fondato nel 1866 con una collezione crescente di oltre 700.000 opere d'arte, incluse dipinti, sculture, stampe, disegni, arte applicata e design. Eh, mi piace sottolineare che siamo stati chiusi per oltre cinque anni e di conseguenza abbiamo proprio reso la nostra mission specifica, quella di coinvolgere direttamente i nostri visitatori, in particolare ora in quei tempi di uh, Covid, ma ora naturalmente questa non è più una situazione speciale, perché tutti hanno bisogno di raggiungere il proprio pubblico in questo momento in cui siamo tutti chiusi, ma... Ok, facciamo un passo indietro e guardiamo che cosa abbiamo fatto nel 2016. Ho dato il titolo con più si fa con più si dà in questa presentazione perché è, è la nostra idea quando abbiamo iniziato a, a lavorare. E per quanto mi riguarda davvero, credo molto in quello che cosa facciamo, che cosa diamo noi? Noi abbiamo iniziato una nuova Politica delle immagini. Tutte le nostre immagini sono disponibili per le collezioni, sono diventate di dominio pubblico e inoltre noi abbiamo una database fondamentalmente che permette di zoomare di riutilizzare liberamente le immagini, naturalmente, dove abbiamo una gran quantità di immagini e di dipinti disponibili. Eh, potete vederlo voi stessi se entrate sul nostro sito. Ma al momento il, la collaborazione più interessante è stata quella eh, con Wikimedia Svezia, che ha arricchito il database di Wikimedia Commons nell'ottobre 2016 con 3000 immagini ad alta risoluzione dei nostri dipinti. Ora sono davvero un numero molto crescente, perché dal 2016 abbiamo lavorato davvero tanto. Ora perché l'abbiamo fatto? Guardiamo quello che noi eh, ora scusate, chiedo, scusa, questo è un esempio di quelle immagini che noi abbiamo nella collezione Wikimedia Commons. Questa è la licenza, il testo, la, la licenza che noi a tutti gli effetti abbiamo per noi e eh, per la nostra collaborazione con Wikimedia, proprio eh, seguendo le istruzioni per il dominio pubblico. Abbiamo, eh, chiediamo sempre naturalmente ai nostri utenti comunque di eh, contribuire. Ora, perché abbiamo fatto tutto questo? come istituzione finanziata dal governo, la nostra mission è promuovere l'arte, l'interesse nell'arte e la conoscenza della storia dell'arte. Noi tra le altre cose dobbiamo lavorare specificamente per la rigenerazione culturale e dell'artistica e quindi come realizziamo questa nostra mission in un mondo digitale. Chiunque di noi abbia lavorato nel settore dell'educazione e dell'istruzione sa che se vogliamo attrarre gli studenti dobbiamo eh, coinvolgerli con qualcosa che li affascini, che gli piaccia, che permetta loro di ascoltarci con interesse. Beh, noi lo stiamo facendo, questo per noi è molto importante, quindi vogliamo essere un museo che davvero invita, è un museo aperto. Eppure, oltre il 46% di coloro che non partecipano in una uh, offerta del museo in termini di arte o di design, cita come ragione, come barriera, non è per una persona come me. Ora, per me... Uh, questo è molto importante ma questo tipo di connessione davvero è fondamentale, io voglio sentire di essere partecipe di quello che sto facendo, abbiamo uh, visto in uh, diversi casi dove purtroppo questo rappresenta una barriera, ma quando le persone si fanno coinvolgere con il nostro materiale online, quindi che lo uh, fa, lo utilizza della maniera in cui lo ritiene più opportuno, Turno, davvero è fondamentale perché questo permesso ai nostri visitatori la possibilità di usare le collezioni digitalizzate come lo desiderano e questo significa che noi prendiamo seriamente il nostro rapporto con loro gran parte delle nostre istituzioni vogliono accendere l'interesse e la curiosità ma come lo faccio io sostanzialmente se neanche il, il nostro utente sa dove siamo o come trovarci ora vi chiedo di pensare un attimo come, a come il contenuto viene consumato in maniera digitale oggi, cosa accade se diciamo un ragazzo della scuola superiore nella Danimarca meridionale ci incontra la parola vanitas, pensate che vada a visitare il sito web del museo nazionale o magari lo mette semplicemente su Google e cerca la parola e che cosa avviene quando lo mette in Google e cerca questa parola? Semplicemente vengono portati a Wikipedia. Lo vediamo questo Esempio, in questo caso abbiamo Vanitas che viene espresso eh, tramite due esempi, due immagini. Cliccando su quella si può vedere naturalmente quella che è il riferimento, uno dei quali anche a noi. Naturalmente non si ferma soltanto qua, perché non stiamo parlando soltanto di articoli o di collegamenti a qualcosa relativamente alla Svezia o alla Danimarca, ma anzi lavoriamo in collaborazione anche con opere e eh, dei programmi francesi e italiani. Considerate che nella prima settimana in cui siamo andati online le nostre immagini su Wikipedia Commons sono state usate in oltre 100 articoli e visualizzate 104.000 volte. In sei settimane, 400.000 visualizzazioni. 400.000 visualizzazioni. E nel 2020 siamo arrivati a 44 milioni di visualizzazioni. Quindi, perché tutto questo è diverso? Perché è un modo diverso per interagire, decisamente è un modo che secondo me rende eh, pubblico un uh, tipo di accesso che non dobbiamo dimenticare, di nuovo ora perché abbiamo deciso di aprire le nostre collezioni, perché le nostre collezioni e la nostra conoscenza delle collezioni devono essere esattamente dove sono i nostri utenti, quindi Giustamente eh, potreste dire che non è soltanto Wikipedia l'unico punto di contatto con le nostre collezioni, assolutamente sì, ma gran parte delle persone eh, si incontrano ora sui social media tramite post di arte molto semplici ma anche come eh, meme. Il fatto è che gran parte delle nostre immagini vengono usate senza prendere in considerazione le eh, licenze. Ma noi non dobbiamo escludere i social media, il fatto è che gran parte di queste eh, immagini appunto vengono utilizzate in maniera che a noi non pare neanche vera in questo momento, perché eh, le persone quando prendono un'immagine da uno dei nostri archivi, da una delle nostre collezioni, non pensano che ci sia una licenza alle spalle, non ci pensano proprio pensano che non ci sia nulla di sbagliato semplicemente a prenderla e a usarla, a pubblicarla magari con un'intestazione divertente. Ok? Quindi... Se eh, vediamo per esempio eh, questo caso, ok, eh, c'è il caso della Pirazzi Nazionale. All'inizio erano abbastanza basiti di quello che poteva essere l'uso delle immagini che venivano cercate, tuttavia, se noi andiamo a, a valutare più a fondo quella che è la nostra situazione, che cosa vediamo? Questo è un risultato per esempio del 2017, facendo un'immagine su Google per capire com'era la situazione all'epoca. Ieri ho rifatto la stessa ricerca per capire come è cambiata, come eh, potete vedere sono stato inviato in questo caso a rivedere il sito della Pinacoteca nazionale e questo prova due aspetti. Uno, prima di tutto anche se come la Pinacoteca nazionale voi non permettete il riuso delle immagini, le persone in ogni caso le utilizzeranno se sono interessate. L'altra cosa è che se vogliamo essere certi che le persone siano in grado di eh, trovare le informazioni su internet noi le dobbiamo fornire in maniera riutilizzabile. e qui veniamo a parlare di un aspetto molto importante perché dobbiamo dare la possibilità di trovare le nostre informazioni per noi stessi, per chiunque possa esserne interessato e questo può avvenire soltanto con dei metadati strutturati adeguati per... Fornire tutta la possibilità di trovare quello che cercano. Questo non significa semplicemente che no metadata, no futuro, assolutamente, ma anche che in generale tutti gli utenti. Eh, se non avranno i metadati di cui avranno bisogno non avranno possibilità di fare ricerche non avranno più speranza è molto più profonda la mancanza di metadati rispetto a quello che noi ci aspettiamo in questo momento ora le collezioni le nostre conoscenze su quelle collezioni devono essere come ho detto più di una volta là dove ci sono i nostri utenti ora non è comunque Ok, ora che abbiamo uh, specificato questo, quindi dobbiamo essere dove sono i nostri utenti, capiamo che cosa possono fare i nostri utenti con le nostre immagini. Ok, quindi che cosa otteniamo da tutto questo lavoro? Gli utenti possono creare dei meme e va bene, ok, perché noi come Museo Nazionale di Arte e Design Uh, certo non vogliamo usare questo come strumento principale, ma io non credo che in realtà sia un vero problema perché qui noi siamo presenti per promuovere la rigenerazione artistica e il riuso delle nostre immagini porta comunque a una rigenerazione artistica. Sappiamo che il nostro interesse passa anche dall'interesse dei social media in questo momento, per cui è nostro interesse che le persone trovino i, le nostre immagini, trovino però anche più informazioni su quelle immagini, se le cercano ovviamente. Naturalmente ho dovuto scegliere un'immagine eh, provocatoria, ma non è di sicuro l'unica che vi posso eh, dare. È, questo è per esempio un bellissimo eh, dipinto del XVII secolo, che potrebbe essere utilizzato nello stesso modo. Tuttavia, naturalmente non parliamo solo di meme, le nostre immagini sono usate anche in app che promuovono l'arte. I profili di social media ven li utilizzano anche moltissimo, per esempio Classical Artworks che ha qualcosa come 300.000 follower e che usa regolarmente le nostre immagini. Oltre a questo c'è una ben nota azienda che fa mobili in Svezia che ha utilizzato alcuni dei nostri disegni del XVII secolo nella loro comunicazione. Eh, questi disegni non sono mai stati esposti e nessuno li aveva mai visti prima che questa società svedese decidesse di usarli come elemento pilastro della loro comunicazione. Questo è un altro aspetto fondamentale perché eh, la cosa bella è stata che questa azienda ha indirizzato gli utenti a noi quando chiedevano come si poteva acquistare questi eh, disegni. Nel 2019 siamo stati contattati dal fantastico progetto Scan the World che offre scansioni 3D delle nostre sculture esposte gratuitamente naturalmente dovevamo concedere eh, le licenze libere su queste risorse. Eh, non abbiamo potuto terminare tutta la scansione, al momento abbiamo però qualcosa come una settantina di modelli delle nostre sculture che sono disponibili online e che sono stati scaricati ben oltre 4.000 volte. Ma voglio concludere portandovi al lavoro affascinante di Andrei Taraschuk, che è un programmatore del Colorado e che ha avviato questa missione di riempire i social media con artbots, eh, quindi programmare dei la, a social media artbots su uh, Twitter, Facebook, Instagram… Non posso entrare nel dettaglio naturalmente per una questione di tempo ma il punto è che questi bot sono riusciti a raccogliere qualcosa come oltre 10 milioni di uh, follower e hanno condiviso qualcosa come 5 milioni di uh, capolavori artistici, soltanto su Twitter ci sono stati 55 milioni di like e un miliardo di visualizzazioni, capite? Un miliardo. Okay? Un miliardo è un numero davvero con tutti quegli zeri che vedete lì, e com'è possibile che un singolo museo generi tutto questo numero, tutti questi zeri di eh, visualizzazione? Quindi è davvero importante avviare conversazioni con gli artisti. Ed è quello che noi abbiamo visto avvenire proprio grazie alla nostra politica di pubblico eh, dominio. Il nostro obiettivo non è però soltanto promuovere l'arte o l'interesse nell'arte o la conoscenza dell'arte. Eh, noi non possiamo avere un senso se non promuoveremo anche una forma di rigenerazione artistica e culturale. Quindi dobbiamo comprendere che il successo per noi come istituzioni non vuol dire soltanto contare quanti click ci sono sulle nostre risorse digitali o quanti visitatori arrivano online sul nostro sito. Sito, ma è anche, eh, il nostro scopo è fondamentalmente connettere il pubblico alle nostre collezioni per avviare vere con conversazioni tra il pubblico e l'arte. Grazie mille. Grazie molte a lei, dottoressa Glasman, per questo intervento veramente molto, molto coinvolgente. Una piccola nota personale, permettetemi, mi spiace solo, mi rammarico solo del fatto eh, di aver incontrato il Museo di Stoccolma per una riproduzione di un acquarello del Seicento, che mi serviva per, per, stu, per una pubblicazione, eh, prima del 2016, e quindi prima della, della rivoluzione access operata dalla Glassman che ha messo poi in evidenza un aspetto importante che è quello del, ehm, della barriera che è spesso costituita anche da una semplice autorizzazione prima ancora del pagamento del canone di, de, de, dei diritti veri e propri che può quindi fornire una barriera quindi si pensa spesso al danno reale dal mm. punto di vista dell'istituto ma mh, meno rispetto al potenziale danno economico sociale che mh, inevitabilmente le licenze di tipo restrittivo possono, possono comportare. Adesso arriviamo al terzo nostro intervento, e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi come ospite il professor Giorgio Van Straten, eh, che da anni si occupa di amministrazione culturale, eh, attività che come sappiamo, eh, conosciamo tutti, affianca quella di, di scrittore è stato direttore negli anni 80 dell'Istituto Gramsci Toscano, è stato presidente dell'orchestra regionale della Toscana dall'85 fino al 2003, presidente, poi presidente dell'Agis e poi dal 2002 al 2005 è sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nel 2005 è diventato presidente dell'azienda speciale Paraexpo e, e poi dal 2015 al 2019 è stato direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a New York. Infine, nel settembre del 2020 è stato nominato presidente della Fondazione Alinari per la Fotografia, che si trova ora a gestire dei beni, dei beni diciamo, e che beni, è uno degli archivi fotografici più importanti al mondo, acquisiti di recente, acquistati di recente dalla Regione Toscana. La parola, quindi, eh, ci diamo volentieri la parola al professor Van Straten che quindi ci eh, illustrerà quali sono diciamo, le novità della nuova fondazione in, eh, in, in questo ambito. Prego, professor Van Straten. Grazie. Eh, io, intanto, veramente ringrazio chi mi ha invitato a questo convegno e, e devo dire ho apprezzato molto diciamo, tutta la discussione e tutti i contributi che ho sentito fin qua perché mi sembra che su questo terreno normalmente si tenda ad avere un atteggiamento e un approccio molto ideologico, come se fosse una questione di schierarsi da una parte o dall'altra, quando invece abbiamo a che fare con un problema molto complesso e in cui le fattispecie sono anche molto differenti fra di loro, cioè prima di me, eh, Modo lo accennava no? al fatto che, che la riproduzione di, di fotografie è già una cosa diversa ovviamente dalla riproduzione di arti visive o, o di, tanto più di oggetti, sculture diciamo tridimensionali. Ehm, e credo che quindi sia importante da un lato ovviamente avere tutti quanti davanti a noi l'obiettivo di rendere i nostri patrimoni il più possibili fruibili e anche, sono molto d'accordo con quanto diceva Karin Glaseman eh, suscitatori di nuova produzione culturale. Questo a me sembra ovviamente eh, nel momento in cui i patrimoni sono pubblici, eh, questo deve essere diciamo, eh, il punto di riferimento centrale. Eh. Io vivo, diciamo, un'interessantissima esperienza del passaggio di un patrimonio appunto da privato a pubblico e credo che questo sia eh, un passaggio fondamentale. Eh, Nell'affrontare in questo modo le cose appunto dobbiamo tenere conto della complessità, mi sembra già emergeva da, da una serie di interventi, ma prendiamo un caso... Eh, che tutti sempre citano e che io citerò anche per via del mio cognome e cioè il Rijksmuseum di Amsterdam ehm, che è stato uno dei primi diciamo, a lavorare su, sull'idea dell'open access eh, delle immagini digitalizzate delle proprie opere ovviamente mh, quando eh, affianca diciamo, a, a questo tipo di attività insomma, una, un accordo con... Playmobil o Lego per la riproduzione di alcuni dei personaggi delle, delle, delle sue opere, a quel punto ovviamente fa un'attività diciamo, eh, anche remunerativa per il museo e di eh, accordi commerciali, questo per dire che poi in tutti i casi eh, è necessario avere una struttura che si occupa diciamo, di questo settore e che quindi io non trovo del tutto corretto dire che i costi poi, eh, come posso dire, sono, eh, non sono nemmeno interamente coperti oppure solo coperti dai ricavi, diciamo così, di un'attività di licensing, perché in realtà una struttura che si occupa eh, della messa a disposizione delle immagini, del, del rapporto con il pubblico, delle attività commerciali connesse ovviamente lo devi sempre avere. Io però devo dire che condivido molto la messa in discussione dell'articolo 108, eh, perché francamente condivido l'idea che tutto l'enorme il, il, meccanismo burocratico messo in spiedi da questa cosa, io sono stato ovviamente costretto già che eh, a differenza di altri mi piace seguire le leggi previste finché ci sono eh, a sottoscrivere eh, un accordo quadro con il ministero sull'utilizzo delle immagini che riproducono opere eh, di, proprietà, di proprietà dei musei pubblici ehm, e però francamente ritengo in effetti che tutta questa questione sia questa è davvero una costruzione diciamo che produce eh, più effetti negativi che effetti positivi, più costi che ricavi e che in qualche modo la disponibilità in questo senso del patrimonio pubblico alla libera fruizione sia un elemento fondamentale. Ehm, ovviamente diciamo, eh, il discorso cambia quando, a seconda dei, dei soggetti che abbiamo a che fare e del tipo anche di proprietà che il patrimonio pubblico del patrimonio pubblico che si possiede eh, cosa intendo dire ovviamente per esempio uno degli elementi centrali dell'avere ehm, di mettere a disposizione gratuitamente le immagini è legato al fatto che questo costituisce un elemento di moltiplicazione per esempio dell'attenzione del museo quindi se uno ha un museo e quindi ovviamente che questo è uno strumento attraverso il quale si potenzia l'effetto di eh, presenza, di comunicazione, di visite che il museo può avere. Ma l'altra cosa che a me interessa di più sottolineare qui è quali sono gli oggetti di cui uno si sta occupando. Quindi nel caso della Fondazione Alinari, le fotografie, che obiettivamente costituiscono, la cui riproduzione digitale costituisce una... Eh, notevole differenza rispetto appunto alla riproduzione digitale di un sarcofago o di eh, una scultura e anche in qualche misura di un dipinto perché anche se qui c'è una discussione molto interessante che si potrebbe fare ma la, lo, diciamo, il file digitale di una fotografia tende a coincidere con l'oggetto fotografia tende a essere la stessa cosa non lo è del tutto, appunto questa sarebbe la discussione molto interessante da fare, ma sicuramente diciamo, è percepibile come coincidente per qualcuno. Quindi noi da un lato ovviamente eh, eh, abbiamo, diciamo, cerchiamo di rendere il più possibile eh, fruibile eh, e raggiungibile il nostro patrimonio, ovviamente tutte le nostre immagini digitalizzate 250.000 su un patrimonio però di eh, immagini fra positivi e negativi che sono eh, quasi 5 milioni ehm, sono consultabili online non scaricabili in alta definizione ma consultabili online e scaricabili in bassa definizione noi ovviamente lavoreremo e stiamo lavorando ad accrescere diciamo, ovviamente il numero di immagini digitalizzate e consultabili, non solo, ad accrescere in particolare il numero di immagini che non hanno magari un interesse commerciale, come sono state fino ad ora scelte le immagini che si rendono fruibili, ma invece prevalentemente culturale, stiamo facendo per esempio un lavoro di conservazione, restauro e digitalizzazione della nostra collezione di daguerrotipi e fotografie uniche 3.000 pezzi che è, il, che è la collezione più grande che ci sia in Italia e la renderemo diciamo, ovviamente consultabile online non solo, stiamo cercando di accrescere tutti i dati tutti i metadati collegati alle fotografie che siano consultabili online stiamo aumentando i campi che possono essere Visti. Perché? Perché ovviamente in primo luogo noi vogliamo che il nostro patrimonio sia studiato e da questo punto di vista infatti noi abbiamo eh, azzerato i diritti eh, richiesti a studenti, ricercatori, eh, accademici, eccetera, che vogliono lavorare e che vogliono utilizzare le nostre fotografie. Ehm, eh, ma evidentemente diciamo invece c'è una parte eh, di tutela di questo patrimonio perché io continuo a ritenere che non è giusto che si possa utilizzare così come se fossero diciamo gli originali le nostre fotografie per qualsiasi uso eh, se ne voglia fare ehm, perché io non credo che sia giusto eh, ovviamente a parte il fatto che, che noi abbiamo moltissime fotografie in diritti e quindi per definizione quelle non potrebbero essere utilizzate così. Perché io ritengo che la messa a disposizione delle immagini eh, e delle fotografie ha dei costi eh, e fornirle rappresenta un servizio. Quindi, chi decide, non per motivi diciamo culturali o. o ma per motivi di altro tipo, di accedere a quelle fotografie, di utilizzare quel servizio, deve in qualche modo farsi carico di parte dei costi che la comunità, perché io poi ho una parte ovviamente rilevante, di finanziamento pubblico, che la comunità ha sostenuto al fine che quei beni fossero disponibili, perché ha speso in termini di digitalizzazione, perché spende in termini di personale che appunto fornisce quel servizio, eh, si spende ovviamente per la raccolta dei metadati e via discorrendo. E quindi da questo punto di vista, come avviene in mille altri settori del mondo pubblico, quando io utilizzo un servizio, ovviamente posso avere delle parti di soggetti che eh, sono esclusi dal costo, eh, e ci saranno invece dei soggetti che quando utilizzano il servizio pubblico pagano un ticket, una parte di quel costo sostenuto. Eh, io non ritengo che questo debba essere un elemento centrale del, dell'attività rispetto al nostro patrimonio. Intendo dire che un proprietario privato, giustamente, cerca di valorizzare economicamente il proprio patrimonio. Nel nostro caso invece questo tipo di attività è un'attività strumentale a quella istituzionale che come dicevo all'inizio è quella della promozione culturale. Ma se questa mi permette diciamo, di attivare una serie di ehm, ricavi economici che poi sono la base diciamo, della moltiplicazione della mia attività culturale io ritengo che questo sia fondamentale e nel caso di un archivio come il fotografico come il nostro che sta lavorando ma prima di alcuni anni non potrà eh, arrivare ad avere un museo pubblico e quindi altre anche forme diciamo, attraverso il quale accrescere diciamo, le proprie entrate e la propria relazione con la cittadinanza penso che tutto questo tipo di ehm, Attività siano in qualche modo propedeutiche ecco, allo sviluppo dei nostri obiettivi di fondo. Quindi, perché abbiamo mantenuto? Diciamo eh, per tornare a, a, alla domanda iniziale di, di, del dottor Modolo, perché abbiamo diciamo, deciso di ehm, mantenere l'attività di licensing? Come dicevo, perché abbiamo tutta una serie di fotografie in diritti e, come tale non avremmo potuto. Diciamo non muoversi in questa direzione, ma perché in generale riteniamo che questa sia una parte, un'attività strumentale all'ottenimento dei nostri risultati. Questo non vuol dire, appunto per tornare a un approccio che non credo debba essere ideologico alla questione, che parallelamente a questo proceda eh, un, una nostra scelta, si sviluppi la nostra scelta di rendere quel patrimonio il più possibile fruibile e in moltissimi casi fruibile, senza costi, per chi eh, ne vuole, ne vuole eh, trarre beneficio. Grazie. Grazie professor Van Straten per questo suo intervento profondo e, e complesso e nelle, nelle sue varie sfumature e lo spirito di questo, di, fatto, di questo modulo del convegno era quello appunto di creare un confronto tra modelli diversi e tenendo presente che si tratta molto spesso di questioni in questo caso soprattutto di questioni trasversali tra musei, archivi e biblioteche la logica MAB richiamata in fondo è questa ma contemporaneamente si tratta anche di eh, visioni io non direi ideologiche ma di visioni politiche perché si tratta di politica culturale perché insistono e invece sono espressione diciamo, di eh, modi diversi di concepire che, quella che è la mission del, de, del museo dell'archivio eh, o, o della biblioteca e quindi l'articolo 14, la discussione che è nata intorno all'articolo 14 come diceva poi tra l'altro prima anche eh, Sara Rolandi e, e, ha innescato in Italia, soprattutto proprio per la presenza poi del codice dei beni culturali, pure richiamato dal professor Stratman, da, dal professor Franz Strate, il, ha appunto innescato un dibattito proprio che va oltre rispetto al si paga non si paga il tipo di licenza non il tipo di licenza ma che investe proprio quello che, è, quello che dovrebbero essere i fini del, del museo dell'archivio o della biblioteca nella, nella società contemporanea laddove infatti come abbiamo visto le, le opinioni sono le più varie ora lascerei la parola al, al pubblico se ci sono delle domande in particolare da parte di qualcuno sì, abbiamo sì, la sono possibilità di sentire domande. Ci sono domande, uh, una rivolta a te Mirko, da Alessandro Conficoni, uh, che la leggo, in una cornice che prevede la rimozione di qualsiasi diritto sulle mere riproduzioni di beni culturali, come garantire a chi produce le fotografie, i fotografi e le istituzioni e chi le cataloga, gli archivi e le agenzie, di poter sostenere economicamente il loro lavoro che di fatto contribuisce alla diffusione delle immagini rendendole reperibili. Per quanto riguarda questo aspetto, posso dire che eh, musei, archivi e biblioteche l'obiettivo non è tanto quello di ricavare utili dalle immagini, ma come dico sempre, quello è quello soprattutto di essere utili al, alla società e non solo, favorendo non solo l'attività di una categoria specifica di, di utenza, ma un'utenza un il più variegata possibile. E quindi per, proprio perché nell'idea, nella convinzione, eh, espressa eh, da più parti che il patrimonio culturale non è solo degli studiosi e dei professionisti di beni culturali ma è proprio di tutti anche del, dei creativi, anche dei designer anche de, degli imprenditori culturali e in questo senso la rimozione di questi e di questi ostacoli potrebbe essere appunto un obiettivo comune. Naturalmente eh, ci sono dei costi da sostenere, questo è indubitabile, ma è anche vero che i, i musei e le biblioteche eh, si basano su quella che è la, una forma di finanziamento pubblico e quindi queste forme di, eh, diciamo, eh, fa, diciamo, di messa a disposizione delle immagini e è è di eh, riutilizzo e di libero riutilizzo fanno parte, diciamo, dovrebbero far parte di quella che è la mission istituzionale del museo, come abbiamo visto in molti casi. E quindi eh. si, tratta, si tratta di politiche culturali. Ci, ci sono altre un'altra domanda sì, per il, il, il dottor Vastraten, da Simone Aliprandi. Eh, credo ci sia una pericolosa confusione tra costo del servizio e diritti di riproduzione. Il problema è il costo del servizio di digitalizzazione di messa a disposizione si paga una volta per tutte si paga una volta per tutte. In che senso? Non capisco. Diciamo che diciamo, sicuramente c'è una differenza fra diritti di riproduzione e diritti d'autore, come diceva anche fra l'altro, giustamente Modulo all'inizio, eh, diritto di proprietà, diciamo così, se, se lo si può puoi sostenere in termini, in termini legittimi, ma comunque diritto di proprietà, diritto d'autore e servizio fornito sono delle parti, delle parti differenti. Ehm, ovviamente diciamo come potete, il servizio viene fornito con, continuativamente, quindi ogni volta che qualcuno richiede quel servizio non è che uno gli viene chiesto interamente il costo della digitalizzazione di quell'immagine, quindi è evidente, che, che è un costo che si riproduce non, ehm, come, come appunto non so, una visita medica o, o, o, un altro, diciamo, o, o la mensa scolastica quindi diciamo, io fornisco un servizio e chi è in grado ovviamente di, di, di pagare qualcosa contribuisce all'attività, alla vita allo sviluppo di quell'ente ehm, Credo che non a caso diciamo, la, la, il ritardo su certi terreni dell'Italia nasce anche dalla scarsità delle risorse, perché appunto quello che, che diceva Modolo è giusto, ma è probabile, diciamo, che, anzi lo vediamo tutti i giorni, gli interventi pubblici sono quelli che sono e quindi diciamo, in certi casi rischiamo di non sviluppare, per esempio a sufficienza eh, la digitalizzazione, che è la premessa peraltro del libero accesso, eh, se ovviamente non ci sono le risorse per, per fare quella digitalizzazione quindi penso che sia un, eh, un discorso complessivo eh, noi peraltro poi quando forniamo diciamo, un'immagine a chi la forniamo gliela, gliela forniamo come posso dire per, per una serie di usi senza un limite temporale diciamo. ma in ogni caso eh, quello che secondo me è fondamentale è rendersi conto che chi utilizza certe immagini in qualche modo partecipa eh, allo sviluppo di, di, quella, di quella realtà, di quella istituzione. Io credo molto a questo tipo di, di interazione fra, fra un patrimonio pubblico, nel caso nostro gestito da una fondazione che giuridicamente ha una natura privata, e. Diciamo i destinatari di quel, di, quel, di quel patrimonio e i fruitori possibili di quel patrimonio. Abbiamo ancora due domande, una sempre per il dottor Van Straten, che quindi faccio per prima, e poi un'altra di, di Maria Carmen Masi. Eh, al dottor Van Straten chiedono eh, quanto prevede di guadagnare eh, da questa attività, cioè. Eh, in ordine di grandezza, eh, ma guarda, non, è, non è facilissimo dirlo, essendo il nostro primo anno di attività e avendo appunto ridimensionato certe caratteristiche di questa attività per quanto riguardava la precedente proprietà. Diciamo che noi contiamo, però, perché credo che questo sia un parametro interessante che sia circa il 25% delle risorse del nostro bilancio, eh, che quindi non è una parte, una parte banale del, di, di quanto possiamo mettere in campo. Comunque, ragioniamo nell'ambito delle centinaia di migliaia di euro, ecco, quindi insomma, diciamo un'entità non banale diciamo, di risorse. L'ultima domanda direi perché poi stiamo andando, siamo un pochino in ritardo, eh, il, di Maria Carmen Masi. Il danno erariale per i mu musei autonomi travolti dal Covid rappresenta in questo momento a mio parere una priorità. Il, mu il Museo Egizio di Torino non può essere preso a modello per gli enti statali perché si struttura come una fondazione che si gestisce con altre regole. Mi piacerebbe ascoltare i funzionari del museo al riguardo, purtroppo eh, Karin Glaseman ha, ha dovuto andare via perché aveva un altro impegno a mezzogiorno, eh, però se qualcuno degli altri vuole, vuole rispondere. Ma, io vorrei solo dire che in realtà sono stati calcolati più volte gli introiti che provengono dai diritti nelle immagini dei, dei maggiori musei italiani e alcuni dati di bilancio sono stati forniti da, mh, anche dal dottor Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico di Napoli, nell'intervista che è stata mh, fatta da Riccardo Falcinelli all'Espresso la settimana scorsa in un'inchiesta generale sui musei open access. E, mh, tra l'altro Falcinelli lo potremmo, lo potremmo sentire anche questo pomeriggio perché è ospite della nostra tavola rotonda, quindi se ci saranno forse altre domande si potranno rivolgere anche a lui che ha curato nello specifico questa, questo servizio. Quindi è stato calcolato che mh, in generale gli introiti sono una, lo zero, costituiscono veramente lo zero virgola da parte, mh, del, rispetto agli introiti generali della bigliettazione. Cifre analoghe sono state tra l'altro rese note da Wikimedia Fran di Fra Francia, nella Wikimedia francese, a proposito della gestione da parte della società RMN che gestisce i musei statali francesi. A parte il caso eclatante del Louvre che è un po' fuori target, i musei in generale, i musei statali francesi, appunto, guadagnano un introitano dalla. dalla Mh, dai diritti sulle immagini una percentuale veramente infinitesimale, ma quello che mh, vale la pena di, secondo me oggi di eh, evidenziare è il cambio di paradigma che il digitale oggi ci offre, perché col, attraverso il digitale, eh, il digitale stesso scardina quelle che sono le logiche precedenti, basate su una rivalità del consumo, in cui attraverso il digitale invece si aprono nuove frontiere che danno la possibilità di utilizzare contemporaneamente la stessa risorsa da parte di chiunque senza per questo ledere la disponibilità del bene a terzi. E questa è forse la, la potenzialità più grande del digitale che, che distingue l'uso dell'immagine dell del bene culturale rispetto all'uso fisico del bene che deve continuare ad essere sottoposta ad autorizzazione e a pagamento di un canone di concessione come forma di risarcimento, e questa volta sì più che legittima, a mio modo di, di, di, di vedere, mio personale modo di vedere, e come forma di risarcimento per un uso esclusivo che si viene a creare. E Questa distinzione tra uso rivale e uso non rivale, secondo me dovrebbe essere un po' la bussola per orientarsi, eh, per, per orientare i musei, archivi e biblioteche nella, eh, nel XXI secolo, nell'epoca di internet e del digitale. Grazie Mirko, io passerei alla prossima, al prossimo blocco di Grazie. interventi. Marta, grazie. Volevo ringraziare personalmente, veramente di cuore, tutti e tre i relatori per la profondità della loro, delle loro argomentazioni e del, e del loro pensiero che è stato espresso in maniera veramente brillante. Quindi mi sento veramente di ringraziare non solo gli organizzatori, ma anche e soprattutto i relatori che sono, che sono oggi intervenuti. Quindi grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.